Vorresti vendere il tuo vecchio orosato? hai fatto delle ricerche su internet per prendere informazioni e non sai da quale parte cominciare, a chi rivolgerti, perché effettivamente ne hai sentite veramente tante tra striscia, le iene, i telegiornali, tutti quei servizi che raccontano di come compro oro disonesti hanno imbrogliato la gente. Io nella tua stessa condizione la penserei esattamente come te. È per questo motivo che ho voluto creare un'offerta riservata a chi si trova in queste condizioni e vuole provare a vendere il proprio oro. Con la Gold Experience di Oroetic tu hai la possibilità di provare il nostro servizio senza rischiare assolutamente nulla. Cosa significa? Vieni in uno dei nostri negozi e riceverai quattro bonus riservati a te che aderisci alla Gold Experience. Il primo bonus è 50 centesimi al grammo in più sulla quotazione del giorno. È una fetta di guadagno che io mi tolgo e voglio dare a te per ricambiare la fiducia che mi dai scegliendo uno dei nostri negozi. Il secondo bonus è una copia omaggio del libro da me scritto La verità sull'oro. Confessioni inedite del titolare di una catena di compro oro. È un libro che sta vendendo moltissimo eh, su Amazon con cui racconto i retroscena il dietro le quinte di questo settore riservato di solito a operatori del settore, e con cui svelo trucchi segreti che, che altri comproro disonesti hanno applicato negli anni per imbrogliare la gente. È una guida in sostanza per vendere il proprio oro al miglior prezzo. Il terzo bonus è la garanzia a tasche piene. Siamo gli unici ad offrire questo tipo di garanzia. Se entro 48 ore ci ripensi, porti indietro. Il... I soldi ti ridiamo il tuo oro e puoi tenere il libro in omaggio che ti abbiamo dato. Il quarto bonus è la Gold Card, una Fidelity Card, una carta fedeltà con cui tu accumulerai punti e arriverai a metterti in tasca fino a 200 euro in contanti solo perché scegli sempre noi per vendere il tuo oro. Quindi... Per aderire a Gold Experience non devi fare altro che lasciare la tua email nel forum in questa pagina, ti arriverà un'email che potrai stampare o presentare direttamente dal telefono in uno dei nostri negozi e venderai il, il tuo oro ricevendo i quattro bonus a te riservati, provando il nostro servizio e, e in questo modo essere sicuro che le promesse che facciamo le manteniamo davvero. A presto, da Davide Campomaggiore, il titolare di Oro Etica. Ti aspetto in uno dei miei negozi. Ciao!